Eh, che arrivano, arrivano anche qui eh, la voce dei 5 Stelle Paolo Ferrara presidente del gruppo comunale Movimento 5 Stelle in Campidoglio già tante volte nostro ospite buon pomeriggio buon... Buonasera, prima di... grazie per l'invito prima di andare a parlare di stadio che era poi l'argomento principale che volevamo affrontare con il capogruppo dei 5 Stelle la coinvolgo in un dibattito eh, perché qui mi dicono a Paolo... Sì. Parli delle strisce pedonali, ma non dici quelle che la situazione di Roma di qualche anno fa con Marino. È vero no? che Roma le strisce pedonali non c'erano neanche con Marino, perché la verità è quella, non è che si può negare. Ma può essere una giustificazione guardare sempre al passato? Noi abbiamo affrontato... La tragedia dell'incidente a Bianbaradam, la ragazza morta, siamo lì con il nostro inviato, ovviamente non vogliamo speculare su una tragedia, sarà poi lì la magistratura a capire le responsabilità anche di chi guidava l'automobile che ha messo sotto questa ragazza, è stata poi due giorni in, in fin di vita, poi purtroppo è morta. No, ma se guardiamo alla città, no? Ora prendiamo le strisce pedonali che sono una cosa semplice ma molto importante. Ce la posso Possiamo davvero cavare dicendo ma prima era peggio? Ma, eh, allora, diciamo che la situazione che abbiamo trovato era tragica ma non ci possiamo nascondere dietro un dito, bisogna fare cose, stiamo cercando di farle in qualche modo e certo che anche, anche riguardo comunque alle modalità come venivano dati certi appalti e come si interagiva in precedenza... Eh, hanno fatto sì che i primi mesi siano serviti per cercare di cambiare il sistema, ovviamente nei prossimi mesi, nei prossimi anni questa amministrazione potrà dare un servizio più efficiente, su questo non c'è dubbio eh, quindi questo è importante di di questo, questo è importante. importante dice, questi mesi sono serviti per rassettare la macchina, anche dal punto di vista della trasparenza sì. e dell'efficienza. Per, per fare un esempio per fare un esempio, sì. noi abbiamo, scusi se la interrompo no, ma questo no. è importante per è molto... dire ai cittadini, noi abbiamo trovato una macchina senza volante, senza freni senza cambio, senza ruote se le erano rubate certo. abbiamo dovuto rimettere le ruote, il cambio, i pedali eh, e rimetterla in moto per cui diciamo che questo è stato il grande lavoro che questa giunta questa amministrazione ha fatto a Roma dopodiché adesso bisogna cominciare a lavorare io credo che ci siano in questo momento tutti i presupposti e le condizioni per offrire a Roma nei prossimi anni, nei prossimi giorni anche nei prossimi mesi insomma, eh, servizi adeguati proprio in funzione del, della diversità che in questo momento c'è, ovvero bandi pubblici non ci, sono più, eh, non ci sono più gare inviti, non ci sono più assegnazioni dirette che sono state in qualche modo in questi anni il vero problema di Roma Veniamo allo stadio, eh, questa è una cosa molto importante, eh. ammettere che c'è stato un anno di resettamento della città, anche perché si erano portati via tutto, quasi, almeno secondo il punto di vista dei 5 Stelle, adesso si può cominciare a, diciamo, a vedere qualche risultato del cambio di governo, poi ci torneremo nelle prossime settimane. Lo stadio, io ho sempre sostenuto che lo stadio è uno dei segnali di un cambio nel governo di Roma, perché io io sono tra quelli che ha apprezzato il compromesso fatto dalla sindaca Raggi, dall'amministrazione rispetto allo stadio della Roma. A che punto siamo? Ieri è arrivato il nuovo progetto, così come era stato definito nei mesi scorsi. È un progetto che corrisponde all'accordo che avete fatto, questa riduzione dei 50, del 50% dei metri cubi. Qualcuno stamattina parla però del rischio di una nuova corviale dal punto di vista architettonico. Mi viene eh, un po' da sorridere chi dice queste cose, abbiamo fatto in modo che questo progetto eh, arrivi in qualche modo in aula, in aula perché poi voteremo, sapete, prossimamente una delibera che, che consoliderà questa avventura, diciamo, un progetto che comunque prevede tutti gli standard, gli standard ambientali di tutela per il territorio, pensiamo solamente che una cosa che abbiamo in qualche modo, una delle piccole cose perché ce ne sono tantissime altre molto importanti è quella di che i materiali di scavo verranno riutilizzati per costruire cioè questa è qualcosa che non succedeva in questa città da... non è mai successa in questa città ma non succedeva in Italia insomma veramente le certificazioni che abbiamo ottenuto gli standard relativi all'efficienza energetica eh, gli edifici eh, al di là poi della riduzione della probatura del 50% l'aumento eh, del verde all'interno del del, del complesso, abbiamo ottenuto tantissimi risultati. Io, ieri, sono veramente rimasto colpito eh, da quanto questo progetto possa avere in qualche modo ricalcato quella che era la linea politica del Movimento 5 Stelle, l'indirizzo politico che noi avevamo comunque dato in campagna elettorale. Eh, parliamo di tutela della gente, abbiamo trovato. Eh, posso dare una notizia importante, in questo senso. Eh, Tantissime risorse da mettere sulla Roma Lido, più di quelle che pensavamo. Eh, Quante? Efficientare... Quante? Quante? Si c'è cioè una cifra. Guardi, adesso non vorrei sbilanciarmi, però dico dei numeri, voglio dire, è chiaro che poi eh, vanno approfonditi. però stiamo parlando eh, di parecchi soldi. Parliamo di, di oltre 30 milioni di euro, insomma. Eh, 30 tanti, milioni diciamo. di euro per la Roma Ostia Lido, diciamo forse indicativamente. Di più, forse qualcosa forse... di più, guardi. Questa Legati anno. poi naturalmente anche ai soldi che vanno spesi dalla Regenerazione, che erano già in programma, che erano i famosi 180 milioni di euro che la Regenerazione doveva investire nella Romarino, per cui eh, abbiamo anche messo insieme eh, eh, volontà precedenti, e investimenti che comunque erano già programmati. Abbiamo fatto un enorme lavoro, veramente. Guardi, io sono rimasto stupito e eh, abbiamo abbattuto le torri, non ci sono più, per cui. Anche questo è un passo importante, la riduzione delle cubature, la riduzione dell'utenza dell allo stadio a supporto proprio dell'operazione dell che è comunque più sostenibile in questo senso, eh, l'argamento della via del mare, le opere di urbanizzazione ci saranno tutte, tutte quelle necessarie perché ci sono i dati, ci sono i dati precisi che dicono che quello che, che serve c'è. Eh, abbiamo veramente fatto, come si dice, uno stadio, come abbiamo detto in precedenza, uno stadio fatto bene. Sarà compatto il Movimento 5 Stelle nel voto in Campidoglio, nelle settimane diciamo, che passate si era parlato di una discussione che io considero legittima, non sono tra quelli che si scandalizza eh, su un progetto, anche sulla, diciamo, sulle novità di questo progetto. Ave, ieri so che il progetto è stato presentato anche ai consiglieri eh, di maggioranza, eh, lei da capogruppo se la sente di garantire che ci sarà un voto compatto nel momento in cui la delibera tornerà nell'aula, capito Guardi, io credo che questo sia un movimento che discute ed era giusto che in precedenza nelle, nelle riunioni preparatorie proprio alla presentazione di questo progetto dove tutti i consiglieri hanno interagito, come dicevo è giusto che, che ognuno manifestasse in qualche modo la sua volontà, eh, l'idea di progetto, questo è stato fatto, la discussione dove eh, che ha visto tutti i compatti alcune persone hanno voluto in questo progetto rafforzare alcuni concetti sono stati sposati e ieri abbiamo fatto una discussione molto serena dove abbiamo preso tutti atto eh, della bellezza veramente dell'operazione che abbiamo messo in campo anche grazie comunque al proponente che è stato disponibile a rivedere il progetto anche perché probabilmente ha trovato un movimento che era molto deciso su questo, eh? parliamo, parliamo chiaro su questo, noi avevamo detto così o non si fa, per cui eh, non abbiamo traballato insomma, di fronte ai costruttori romani questa volta, abbiamo detto noi vogliamo un progetto che, sia, che, sia, che rispecchi il nostro programma, questo è stato fatto, io posso dirle che usciamo dalla riunione di ieri tutti i compatti, nessuno all'interno della riunione dove c'è stato spiegato il progetto. Eh, è uscito proponendo cambiamenti o, o con qualche trappertidale eh, quando arriverà in aula libera. quando arriverà in aula consigliare questa delibera guardi noi siamo siamo nei tempi in questo momento è chiaro che come avevamo detto per la metà di giugno il progetto deve arrivare in aula per poi proseguire per stiamo parlando a ridosso del 15 giugno insomma dai, adesso, giorno più giorno, giorno meno, meno ma diciamo data. a metà di giugno eh, il progetto in aula sì. e poi si riva alla conferenza dei servizi lì si dovrà riaprire sicuramente una conferenza di servizi che sarà più breve, noi ce la auspichiamo, perché poi qui è la regione Lazio che dovrà contribuire e, e fare la sua parte eh, una conferenza di, di servizi sicuramente più breve perché è chiaro che comunque il progetto non è modificato eh, se no per quelle cose che ho detto insomma eh, per cui di fatto tutto il lavoro che c'è stato presente può essere acquisito e può essere comunque parte integrante del nuovo percorso per cui una conferenza di servizi breve e spediti verso la realizzazione dello stadio adesso i tempi non mi sento di dirli, ma veramente se la volontà, noi abbiamo messa, ce l'abbiamo messa tutta e abbiamo dato un enorme contributo adesso ognuno faccia la sua parte in questo contesto anche la Regione Lazio e arriviamo comunque a raggiungere l'obiettivo che non è l'obiettivo di questa amministrazione, veramente in questo caso è l'obiettivo dei romani, diciamo di tutti i romani anche se comunque non tifano tutti in Roma insomma, insomma, In particolare dei, dei romanisti, in particolare dei... Di sì, eh, questo possiamo dirlo, però eh. è chiaro che comunque eh, eh, dire, è un'opera che riqualifica eh. un'area, un eh, va a risolvere tantissime problematiche, penso al distretto idrogeologico, adesso è sicurezza del posto di Vallerano di tutto il quartiere di Tecima, insomma sono, sono cose importanti. Io ringrazio Paolo Ferrara, presidente del gruppo Movimento 5 Stelle in Campidoglio e a risentirci presto. Buon lavoro. Grazie a voi. Buon lavoro. Radio Roma Capitale.